l'immobiliare da un altro punto di vista chiamo sul palco i relatori, i partecipanti Cassiano Sabatini, cofondatore SEO 221 Luxury Network Armando Vitali, founder e CEO di Area C1 Matteo Brucoli, head of sales di Abilio Alessandro Mariotti, co-founder di Baba Casa, Massimiliano Russo founder di Desiderare Property Finding, a moderare questa tavola rotonda, richiamo sul palco l'amica Marcella Persola qua io scusatevi passo davanti abbiamo fatto l'appello siamo tutti a posto sì, grazie grazie debora <ride> grazie Allora, oggi parliamo ancora di innovazione. Sappiamo che le abitudini consolidate spesso impediscono di vivere il mercato in modo innovativo, quindi abbiamo deciso di osservare il mercato immobiliare da un altro punto di vista, di fare un viaggio insieme a delle realtà che hanno cercato di esplorare dei nuovi, dei nuovi percorsi. Inizierei con Cassiano Sabatini, eh, 221 Luxury Network, vuole, fare, vuole essere un marketplace, già questo termine eh, è abbastanza innovativo, eh, un marketplace dedicato al mercato del lusso. Eh, a quale esigenza risponde questa iniziativa? Ma, eh, sicuramente risponde a un'esigenza di opportunità, prima di tutto, perché, perché ci sono dei numeri importanti in Italia, in Europa e anche a livello mondiale, che significa che in Italia più o meno tutti sappiamo che circa il 70-75% delle transazioni di lusso sono fatte con clienti internazionali. Eh, è stato appena chiuso. All'ultimo report di, di acquisti nel primo semestre in Spagna, circa 80.000 transazioni con clienti internazionali, di cui 4.000 italiani. E per cui eh, risponde, tornando alla domanda, a un'esigenza un di opportunità, a un'esigenza di differenziazione, ma differenziazione come eh, passaggio per arrivare a una vera specializzazione. Specializzazione fatta eh, cominciando a utilizzare eh, strumenti, eh, risorse, dinamiche, approcci completamente diversi da quelli che, che possono essere usati nel mercato residenziale. Questo perché è impossibile attrarre sia venditori che clienti altospendenti nazionali o internazionali facendo tutte quelle cose che, che abbiamo fatto fino, fino ad oggi. Io È, è 30 anni che faccio l'agente immobiliare, eh, o perlomeno l'ho fatto fino a qualche anno fa, e negli ultimi anni mi sono dedicato proprio al mercato internazionale per capirne le, le dinamiche. C'è un oceano di opportunità vere, perché, perché poi alla fine eh, non è detto che, che, che certe opportunità possano essere colte solamente se hai degli immobili importanti, ma c'è l'aspetto relazionale che è ancora più importante del, degli immobili perché certi immobili riesci a venderli solamente se riesci nell'arco di, di una carriera a, a sviluppare delle relazioni qualificate ecco con, con 221 stiamo cercando di unificare tecnologia e potere delle relazioni per facilitare il lavoro degli, degli agenti eh, Armando Vitali L'altro mondo dell'immobiliare è anche il payoff di ehm, Aria C1, che è la piattaforma dedicata agli immobili commerciali. Eh, perché questo segmento è un altro mondo? Eh, buonasera a tutti. Allora, innanzitutto non so se è in sala, ma volevo ringraziare la dottoressa Zinstein, perché alla fine del suo intervento ha, ha fatto un endorsement importante, non a me ovviamente ma al comparto che riguarda gli immobili commerciali, i negozi di prossimità, eccetera, eccetera. Eh, proverò anch'io a dare qualche numero, parto da un dato, ecco perché si parla dell'altro mondo dell'immobiliare. Ci sono alcune cose su cui noi siamo i primi in Europa, ma molti questo non lo sanno. Noi abbiamo 3 milioni di immobili che hanno un affaccio su strada. Eh, per darvi un dato è una volta e mezzo la Francia, eh, due volte e mezzo la Germania e tre il triplo della, della Gran Bretagna. Uh, L'altro mondo dell'immobiliare perché, perché non si conosce, non è conosciuto, è sotterraneo, ha delle dinamiche tutte sue, ma ha un impatto incredibile su tutto il sistema Italia. È come il famoso sassolino nello stagno il cui riverbero crea degli effetti pazzeschi. Uh, il fatturato totale del comparto rappresenta il 20% del mercato immobiliare, quindi a me piace uh, in qualche modo e renderlo simile a quello che è il principio di Pareto, perché le connessioni che crea quel 20% impattano in maniera incredibile sul restante 80%. Eh, proviamo a dare qualche numero. Ecco, Una delle connessioni principali, sotterranee, ma che esplode eh, in tutta la sua forza, è la connessione tra mercato immobiliare su strada e il commercio su strada. Quindi 3 milioni di immobili, l'abbiamo detto, è un fatturato che cuba, è un fatturato cuba oltre 20 miliardi di euro all'anno. Le locazioni commerciali sono circa 350.000 ed è una percentuale altissima, quindi è una nicchia nella nicchia. E solo il 2% di agenti immobiliari opera spiccatamente in questo settore. Okay? Eh, ed è fortemente connesso al mercato del commercio. Vi do due dati veloci, di quei 3 milioni di immobili su strada ci sono 2 milioni e 30.0 di aziende attive. Eh, quando spesso si parla di commercio in difficoltà è vero che il commercio oggi è senescente, e ha bisogno di fare un salto di qualità e di adottare quella che ormai non viene nemmeno più chiamata strategia eh, multicanale, ma una strategia omnicanale, non prescinde più dal negozio fisico e dal, e dal negozio digitale. Ma il tasso di disoccupazione dei negozi su strada, non so se lo sapete, ma è identico a quello del mercato residenziale, solo che non lo vedi. Come vedi un negozio aperto è bello, vedi anche un negozio chiuso, non lo vedi l'appartamento chiuso. Il negozio fisico a parità di incasso ehm, crea il doppio dei posti di lavoro. Eh, il negozio fisico per ogni vendita di prodotto o servizio riversa nella sua comunità circa il 50%. Quindi... Se parliamo di dati immobiliari, parliamo di un oceano blu per il nostro portafoglio, tra virgolette, ma se parliamo di commercio, noi alziamo l'asticella, quindi saliamo dall'identità del portafoglio, la portiamo ad un'identità emotiva e sociale e sappiamo che il punto di caduta di chi in qualche modo contribuisce ad esercitare un'influenza affinché quel negozio possa essere aperto, eh, crea quella connessione per la quale io come entità, come professionista ho soddisfatto il mio portafoglio, ma ho soddisfatto anche la mia identità emotiva e sociale nel dare un contributo decisivo a quello che è il nostro tessuto sociale, perché non ce lo dimentichiamo, e stato detto prima, la qualità urbana è fondamentale anche per stabilire quali siano i prezzi degli appartamenti di quella zona. Quindi senza negozi non c'è tessuto sociale, senza tessuto sociale non c'è nulla. Grazie. Da una specializzazione, eh, Matteo Brucoli eh, a un'altra specializzazione. Come nasce la vostra specializzazione nelle vendite di beni immobiliari e strumentali che, sono, che provengono da procedure concorsuali o da vendite volontarie? Mi verrebbe da rispondere con un quote da Star Wars in una galassia molto lontana. <ride> Penso che eh, il viaggio di Abilio nasce nel 2011 eh, a Faenza, in provincia, quindi lontano, sia un, abbastanza lontano nel tempo, ma sicuramente lontano dallo spazio, eh, soprattutto dal baricentro del, del mercato immobiliare da cui oggi parliamo. È nata dal, quando Renato Ciccarelli, l'attuale CEO di, di Abilio, fonda IT Auction una casa d'aste online che gestiva per conto dei, delle procedure concorsuali quindi ai tribunali ven, processi di vendita di beni immobiliari poi negli anni eh, abbiamo aperto mercati contigui a quelli in cui già operavamo eh, nel 2013 ci siamo affacciati all'immobiliare sempre per conto delle procedure concorsuali nel 2014 siamo stati il primo soggetto a aggiudicare con un processo interamente telematico, interamente digitale, un, uh, un bene immobile. Era un appartamento a Sevignano sul Rubicone, e eravamo tutti molto tesi quel pomeriggio in, in ufficio. Um, nel 2017 uh, abbiamo iniziato, siamo affacciati al mercato libero uh, gestendo prodotto di stress, quindi um, beni provenienti da... Uh, contratti di leasing risolti o rimpossessati dagli istituti. Nel 2019 eh, iniziamo a, eh, entriamo a far parte del gruppo Illimiti, prima eh, dentro integrati nel, nella società di servicing in Aprix e poi nel, 21, eh, nel 22 ad aprile di quest'anno invece come eh, società, società a sé stante. Nel, ad aprile del 2021 lanciamo un nuovo portale, Quimmo, che eh, rispecchia una visione eh, del mercato immobiliare che abbiamo maturato lungo questo percorso che vi ho raccontato, che è un percorso che dal molto specifico per approssimazioni successive si è avvicinato al mercato principale. Eh, Pensiamo che il mercato immobiliare debba essere visto come un mercato unico immobiliare in cui la provenienza del prodotto e la procedura con cui ce lo si aggiudica o ce lo si acquista stanno in background sullo sfondo. Non devono essere il focus del, delle, Non devono essere i razionali della scelta o delle valutazioni dei clienti, compratori. Ma Vogliamo mettere al centro il prodotto, l'asset e, eh, e le necessità del, dei compratori. Grazie. E Alessandro Mariotto, con Baba Casa, vetrina immobiliare e lead generation vanno su mobile attraverso, applicando il modello, eh, paghi solo ciò che decidi di utilizzare, quindi pay as you go. Eh, qual è la vostra visione sul futuro degli annunci immobiliari? Sì, noi come Babacasa abbiamo iniziato questo progetto nel, nel marzo 2021 con l'idea di creare una nuova piattaforma che fosse solo mobile per la pubblicazione degli, degli annunci immobiliari, con la caratteristica che non si paga per pubblicare. Gli immobili per pubblicare gli annunci, quindi si pubblica gratuitamente, non ci sono fi, non ci sono canoni, ma si paga solo nel momento in cui si riceve l'appuntamento per, per la visita di uno specifico immobile. Quindi l'agente immobiliare può direttamente o tramite i gestionali collegati pubblicare un annuncio di vendita su Babacasa, può definire un calendario per le visite di quell su quell'immobile e il cliente finale tramite l'app può direttamente fissare un appuntamento, quindi fissare un appuntamento per visitare l'immobile. Solo nel momento in cui l'agenzia immobiliare accetta quell'appuntamento, eh, in automatico viene pagato quel, quel lead. Quindi l'idea è quella di semplificare diciamo, l'operatività degli agenti immobiliari annullando i costi di pubblicazione e semplificando diciamo, la qualificazione dei lead che arrivano. Perché non sono richieste generiche o non sono email ma sono direttamente appuntamenti di visita. Quindi diciamo la nostra visione è quella un po' abbiamo visto prima nell'intervento precedente di, di questi eh, clienti più giovani che hanno diverse, diverse esigenze anche di, di, anche di interazione. Quindi l'idea è quella di muoverci su questo tipo di, di clienti che sono più mobile e che sono abituati a interagire direttamente in maniera, in maniera più, più diretta con, con le applicazioni. Massimiliano Russo, in questo viaggio che stiamo facendo sull'immobiliare da un altro punto di vista, voi avete un messaggio abbastanza chiaramente provocatorio. La consulenza di parte, ecco, in che modo la consulenza di parte che state portando avanti è un mercato che si può considerare profittevole per gli agenti? anche un cambiamento importante no? rispetto a tutto ciò che è stato vissuto fino adesso. Si, si contrappone innanzitutto alla consulenza super partes a cui siamo sempre stati abituati. Diciamo che abbiamo provato a metterci, dopo un'esperienza nell'ambito nell corporate, dove eh, non ci sono mediatori ma ci sono advisor di una parte piuttosto che dell'altra che si confrontano e si incontrano eh, per fare gli interessi rispettivi di ogni cliente. Ci siamo, chiesti, ci siamo messi innanzitutto nei panni di un cliente, in particolare l'acquirente, che ha necessità di trovare un immobile ma ha bisogno di qualcuno che lo aiuti anche nel percorso di identificazione del bene, di eh, sicurezza dell'acquisto. E questo oggettivamente in un mercato come il nostro, dove quello classico diciamo dove l'intermediazione super partes eh, propende più verso il, il venditore perché l'agente immobiliare prende l'immobile in vendita, fa l'interesse principalmente al venditore e incontra l'acquirente un po' come incidente di percorso perché serve per poter concludere la vendita e quindi l'acquirente rimane un po' eh, usato tra virgolette nella, nella transazione. Invece L'idea è quella di, prendendo spunto anche dal mercato anglosassoni, americani, canadesi, eh, di offrire questo servizio di property finding, quindi di consulenza eh, specifica dedicata all'acquirente affinché possa esprimere le proprie esigenze di acquisto, avere un consulente che possa andare a eh, lavorare sul, sul mercato in collaborazione o non solo, perché una delle difficoltà del nostro mercato è che gli agenti immobiliari difficilmente collaborano se non hanno un incentivo economico. Quindi le logiche per rendere profittevole questo tipo di attività di property funding sono proprio quelle di mettere nelle condizioni tramite un incarico in esclusiva, qualificato, eh, regolamentato con una fia di ingaggio e una fia successo, la possibilità di collaborare con il 100% degli immobili sul mercato, garantendo al collega con cui si chiede la collaborazione di non compromettere il proprio fatturato. Allora in questo modo funziona, però è un modo molto più difficile rispetto a quello a cui sono abituati tanti che pensano che la collaborazione sia una cosa dovuta eh, da parte di tutti ed è stata un po' anche la criticità del, dei sistemi MLS che hanno sempre fatto fatica a decollare in Italia. Quindi affinché possa essere profittevole per un agente immobiliare deve avere un approccio diverso e deve avere il coraggio di porsi nei confronti del proprio cliente eh, come un vero consulente, chiedendo fidingaggio, chiedendo un incarico in esclusiva e chiedendo una fia successo che possa dare soddisfazione all'operazione e fare in modo che possa andare a buon fine, altrimenti non funziona. C'è sempre un po' la convinzione che l'acquirente subisca un po' La gente, no? visto che spesso non lo sceglie, anche se la gente è sicuramente super partes, quindi fa le parti di entrambi, però molto spesso nei clienti si sente dire che si ha la convinzione che sia spesso dalla parte del, del venditore. Beh, il, il cliente sceglie l'immobile, poi trova attaccato un agente immobiliare che se è fortunato, è un bravo professionista, che lo tutela in maniera... Uh, super partes per cui senza propendere uh, nei confronti del, del venditore e quindi cercando di far incontrare entrambe le parti per concludere l'affare e in alcuni casi trovo trova qualche d'uno che non dà nessun tipo di valore aggiunto e questo è uno dei problemi della qualità della nostra categoria che non viene percepita da tutti i clienti, anche per questo motivo. Ritorniamo un po' a parlare di lusso con Cassiano Sabatini. Prima abbiamo parlato del mercato, delle potenzialità, delle prospettive. Ecco, quali sono però le categorie di agenti che potrebbero affiliarsi e diventare vostri partner e soprattutto eh, quali sono i vantaggi che potrebbero avere nel diventare partner? Allora, eh, affiliazione eh, è una parola che non eh, calza per noi. Siamo una società che eh, vende servizi di marketing e tecnologia. Per quanto riguarda... Il profilo del, dell'agente non c'è un profilo preciso, abbiamo ehm, tantissime, in questo momento abbiamo circa 550 agenzie e 5.500 agenti, cioè abbiamo all'interno gruppi come Brown Harry Stevens a, a New York con eh, 5.500 agenti e circa controllo del 25% del mercato del, dell'immobiliare di lusso su Manhattan e poi magari possiamo avere il il piccolo agente a Madrid invece che a Roma, a Milano o a Forte dei Marmi che ha esigenza di questo tipo di prodotto, per cui ha bisogno di una tecnologia che gli semplifichi il lavoro. Quello che abbiamo fatto abbiamo digitalizzato tutti i modelli di business che lavorano in contemporanea con due CRM che si scambiano informazioni, uno dedicato per gli agenti e uno dedicato per, per i clienti. All'interno è possibile gestire affitti brevi, organizzare de, delle aste, è possibile fare verifiche su 4 miliardi e mezzo di persone, ma questo perché spesso e volentieri accade. Quando si comincia a lavorare su immobili da 10, 20, 30 milioni arrivano dei lead, è anche difficile valutare la qualità delle, delle persone. Magari questo lead arriva da, da, da 15 mila chilometri di, di, di distanza Ecco, allora il sistema è in tempo reale ci rilascia un report e ci è in grado di dirci se questa persona è sottoposta a procedure antiriciclaggio oppure se è sottoposta a persona politicamente esposte e via dicendo. Però ripeto, la, la tecnologia è solamente una piccola parte, quello che, quello che credo che eh, alla fine eh, unisce sia proprio questa necessità di semplificare, accelerare e non perdere nemmeno un'opportunità che il mercato può, può offrire Ok, grazie e, um, Armando Vitali si parla molto del valutatore di Area C1 eh, in un mercato però denso che cosa, perché avete pensato di creare un vostro valutatore e in che cosa consiste? Um, mercato denso ma la risposta potrebbe essere banale perché non c'era nel senso che è una, un, in un'epoca in cui si parla molto di AVM un, un software di valutazione così verticale eh, sul mercato immobiliare su strada non, non esisteva e l'obiettivo è quello di prima, è quello di alzare l'asticella della qualità ma anche della quantità degli agenti immobiliari che decidano di occuparsi di questo comparto e quindi fornirgli uno strumento che in qualche modo lo possa, lo, lo possa agevolare. Peraltro è, è da oggi online, quindi abbiamo aspettato l'evento Sinergie per poterlo, eh, per poterlo pubblicare online. Le percentuali attualmente dei test ci restituiscono risultati molto incoraggianti, siamo chiaramente ancora in fase beta, però vi, vi do un, un dato. È stato pensato il valutatore soprattutto per le locazioni commerciali, perché come ho detto prima, nel mondo immobiliare commerciale le locazioni commerciali hanno un peso incredibile, molto più delle vendite. 8 imprenditori su 10 erogano, esercitano la loro attività attraverso un contratto di locazione commerciale, quindi funziona molto bene sulle locazioni e dato il prezzo effettivo... Ad oggi abbiamo una rispondenza che sfiora il 90% di, eh, di efficacia contro ad esempio l'OMI che noi addetti ai lavori sappiamo benissimo che non è strumento per poter contribuire a fare una valutazione ma sappiamo anche che invece fuori da qua molti lo considerano come tale, l'OMI restituisce una percentuale di circa il 51%. Quindi, in un mondo in cui è difficilissimo imbrigliare il, il valore di un negozio noi abbiamo fatto un salto siderale in avanti che peraltro a breve integreremo con l'interno del report con tutta una serie di analisi di geomarketing socio-economiche eh, de, de dell'area perché vogliamo fornire al collega agente immobiliare uno strumento che sia di grande livello affinché possa mostrare al suo cliente effettivamente non solo quanto vale il suo immobile ma in quale contesto si va. Si va, si va a collocare. Quindi fondamentalmente eh, è, è questo il punto con una particolarità. AVM vuol dire automazione in qualche modo. Ecco, in questo caso il punto di caduta, quindi l'ultimo miglio della valutazione è ancora a forte appannaggio del fattore umano e del capitale umano. Quasi in ossequio a quella strategia omnicanale di cui ho parlato prima, dove l'elemento digitale e quello fisico rimane imprescindibile offrendo sempre alla sensibilità e l'esperienza dell'agente immobiliare che deve comunque capire di che cosa si sta parlando, la possibilità di poter inserire, secondo le sue opinioni, le sue idee, la sua esperienza, alcuni parametri che restituiscono poi quello che è il, il prezzo dell'immobile. L'obiettivo è sempre quello, fornire qualità al mercato in modo tale che il mercato cresca in un meccanismo in cui fondamentalmente tutti possiamo vincere. Bene. Eh, Matteo Bruccoli, digitale sì, però sappiamo quanto è importante anche il presidio, il contatto umano, ecco, in, che opportunità ci sono in abilio per gli agenti immobiliari? Il nostro è un business di persone, rimarrà di persone e mh, non crediamo nella disintermediazione o nella... Eh, nel metaverso degli agenti. Gli immobili si toccano, ci si entra, ci si incontra e passano di mano eh, quando eh, un compratore, un venditore hanno in mezzo, hanno bisogno e sono supportati da un consulente. Quindi mh, la, ecco, mi rifaccio un po' al nome della, della società. Abilio vuole essere un abilitatore e la tecnologia eh, per noi deve essere una tecnologia utile a semplificare, velocizzare, mh, scalare processi, tutti quei processi che possono essere semplificati, scalati auto ed automatizzati, ma rimane eh, appuntamento di vendita, l'appuntamento di, eh, di, di acquisizione rimangono dei momenti eh, in cui la relazione, in cui non si può, secondo noi, prescindere dalla relazione. Quindi ehm, il nostro rapporto, noi collaboriamo già adesso con molti, eh, molti mediatori, abbiamo progettualità in corso che nel 2023 ci porteranno a uscire con una proposta di collaborazione strutturata e ehm, ecco, quali sono i eh, mediatori con cui vorremmo collaborare? Vorremmo collaborare con tutti eh, con gli operatori, tutti gli agenti immobiliari che sono interessati a quel concetto di mercato unico immobiliare di cui parlavo prima quindi che, mh, che è un mercato fatto da prodotto distressed ma anche prodotto performing e prodotto residenziale ma anche prodotto non residenziale compreso il commercio. Eh, Alessandro Mariotti, prima ci ha presentato quelle che sono le vostre idee, come vedete l'evoluzione degli annunci immobiliari, ma quali sono i vantaggi a portata di mano degli agenti e come possono mettere a frutto le potenzialità che offrite con Baba Casa? Sì, allora innanzitutto c'è il vantaggio diciamo economico, nel senso che comunque non, non, per pubblicare su casa non si pagano, non si pagano eh, abbonamenti o canoni. Il secondo c'è cioè un vantaggio importante operativo, cioè ogni agente immobiliare consuma ore e ore del proprio tempo per qualificare i lead, per qualificare le richieste generico, le mail che, le mail che arrivano. È molto spesso anche difficile eh, quantificare quindi quanti appuntamenti ho avuto in relazione alle mail che ho ricevuto tutto questo con Babba Casa non c'è più perché ogni volta che arriva un'email, ogni volta che arriva una comunicazione è un appuntamento di visita un appuntamento di acquisizione quindi diciamo c'è il vantaggio del, eh, economico ma c'è anche il vantaggio, il vantaggio nel, nel processo secondo c'è anche un vantaggio organizzativo e gestionale per ogni immobile io posso stabilire gli orari di visita, e quindi posso, posso dire che questo immobile è disponibile per la visita lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 18 o in determinate fasce orarie, quindi c'è anche un vantaggio, un vantaggio eh, gestionale legato alla gestione, di tutti, alla gestione delle, de, delle visite degli immobili. Quindi, eh, quindi credo che in generale siano, siano, siano questi, eh, questi vantaggi. C'è anche un ulteriore fatto che Babacasa offre la possibilità per esempio di commentare agenzie e immobili quindi c'è anche il vantaggio di poter, di poter ricevere feedback positivi, di poter ricevere feedback che, eh, da parte del cliente finale, se si è collaborato in maniera, eh, in maniera produttiva con un'agenzia nell'acquisto o nella vendita. Quindi c'è un po' il vantaggio di, di, di entrare in questo, in questo nuovo mondo mobile che è più automatizzato, più interattivo innovativo, <ride> giusto. Più innovativo, sì. che è un po' la parola d'ordine. Torniamo a parlare della consulenza di parte, che poi mi incuriosisce con Massimiliano Russo, cercando di capire quali sono gli ingredienti per poterla fornire. Cioè, magari il sogno di ciascun agente è quello di rendersi un po', farsi ricordare e rendersi magari indimenticabile dal cliente. Come la consulenza di parte? Può cavalcare questo? Allora, innanzitutto con, con la coerenza, nel senso che bisogna cercare di essere prima di tutto, credibili nel tempo, eh, nelle azioni, quindi non solo in eh, maniera teorica. Molti, molti colleghi, molti agenti immobiliari mettono tra i loro servizi, ad esempio, il property finding in effetti quando ti rendi conto e analizzi il, la modalità operativa semplicemente gestiscono delle richieste clienti qualificate ed è una cosa diversa rispetto a che offrire una consulenza di, di parte e, e quindi riuscire a fare in modo di mettere in atto tutte quelle procedure che dicevamo prima, quindi una, un incarico in esclusiva, una fia ingaggio, una fia successo eh, e soprattutto la possibilità di poter collaborare in maniera coerente quindi che funzioni con i colleghi per poter mettere a terra questo, questo, questo progetto. Quindi la, la coerenza è la cosa principale e noi abbiamo cercato di qualificarla sotto un cappello. Quando abbiamo creato otto anni fa Desiderare abbiamo detto vogliamo cercare di eh, strutturare eh, questo tipo di progetto sperimentando, cercando di prendere ciò che di buono era stato fatto all'estero ciò che di buono era eh, sperimentato già in Italia e man mano l'abbiamo affidato nel tempo in otto anni abbiamo raggiunto un equilibrio per il quale oggi possiamo eh, poter dire di aver raggiunto una metodologia efficace questa è la cosa principale quindi questa credibilità certificata eventualmente da un marchio deve poi eh, avere la, la propria contezza con la correttezza nel senso che essere consulente di parte vuol dire non arrivare per forza alla conclusione di un affare se non ci sono i presupposti nell'interesse del proprio cliente. Altrimenti si rischia di diventare quel mediatore super partes che ha un unico scopo, che è quello di riuscire a chiudere l'affare accontentando uno o accontentando un po', po l'altro. Il consulente di parte deve accontentare solo e esclusivamente il suo cliente, rischiando di perdere l'affare. E questo porta maggiore credibilità. L'ultimo aspetto importante per farsi ricordare è la user experience. Il cliente deve avere un'esperienza di acquisto, in particolare in questo caso, piacevole. Non deve venire a conoscenza di tutte le magagne e problematiche che ci sono, deve offrire un servizio, accompagnarlo con le tue competenze dall'inizio alla fine e deve avere modo di poter parlare bene di te, perché l'ha aiutato a risolvere un'esigenza, non un problema, un'esigenza, perché molti pensano che siano solo problemi, alcune cose vanno anche lisce, come l'olio, ma il cliente deve percepire sempre un'esperienza piacevole da poter ricordare nel tempo. Soprattutto nell'ambito residenziale, la casa è un ambiente che si vive, non si può pensare di avere un'esperienza negativa in un ambiente dove si pensa di fare un progetto di vita. Allora io vi ringrazio, ringrazio i miei ospiti per questo viaggio nel mondo immobiliare alternativo. Grazie.